Per troppe donne la casa diventa una prigione I mobili si trasformano in armi E le mani in coltelli Le fondamenta di ogni casa e famiglia Devono poggiare sull'amore e sul rispetto La violenza sulle donne È la crepa nelle pareti Che non vogliamo più vedere Toscano grida Basta violenza sulle donne